benvenuti in un nuovo video allora io non mi aspettavo di dover fare questo video ma me l'avete chiesto in tanti quindi perché no dunque eh, sapete che per l'avvento ho aperto su instagram una casellina al giorno con voi il calendario dell'avvento di rituals questo qui che adesso vi mostro e abbiamo aperto assieme una casellina al giorno vi mostravo ogni giorno su instagram cosa c'era dentro e ok mi avete chiesto in tante eh, anche negli ultimi tempi come mi ero trovata e stavo facendo ormai un copia incolla delle varie risposte qui ho detto sentite facciamo un video così ve ne parlo bene si vede che eravate incuriositi ma l'avete detto in tante che eravate incuriosite però dopo non, eh, non l'avete preso perché non sapevate come erano i prodotti però l'avete visto che ci sono in vendita anche su Sephora e quindi perché no allora io ve ne parlo L'unica cosa che devo dire è che non mi aspettavo di fare il video, quindi dopo aver aperto le caselline da giorno i prodotti in parte li ho usati. Ma adesso sul computer, qui, mi sono presa Instagram, così guardiamo le varie caselline e vi dico i prodotti, alcuni li ho già recuperati, quindi guardiamo. Dunque, questo è il calendario della Rituals, eccolo qua, che viene con la valigetta, quindi è carino, è quello da... Eh, quello in 2D perché c'era anche quello in 3D ma lo vendeva sul sito della Rituals, non eh, Sephora. Io l'ho preso da Sephora, è bellina perché è fatta a casettina, e veniva a 59,90, questo da 24 caselle, ma prima dell'avvento c'era lo sconto del 20% che conveniva. Allora, 24 caselline che ovviamente sono tutte aperte, cosa dire della confezione? intanto che le caselline sono belle da aprire sono comode perché si schiacciavano bene bello il cartone, bello spesso quindi non si rompeva venivano via bene e dietro a ogni casellina c'è scritto anche che cos'era il prodotto nel caso non si capisse ma era anche facile da capire dunque, Rituals si sente anche da qui, vi deve piacere se vi piacciono le cose profumate, sicuramente. Oltretutto credo che sia anche un buon modo in questo caso per testare tutti i giorni se il fatto funziona. Però davvero è molto profumato, tutti i prodotti per il viso e per il corpo, niente make-up. Ma direi di iniziare perché ho visto nella casellina numero 1, vi metterò anche le foto. Comunque sia, ed è in mente, ho aperto anche il calendario della Pompadour e quindi... Nelle foto ci saranno anche le tisane Perché sì, un altro calendario molto interessante Era quello della Pompadour Perché non solo ho trovato delle tisane nuove Da scoprire, ma era anche proprio bello Era bello testarlo Allora, dunque Prendiamo il mouse, magari che sono più comode Ecco qui Allora, nella casella Posso appoggiare questo? Grazie Dunque, dunque, dunque, dunque Ah sì, no, questa è la doccia Vabbè Ok partiamo con. Devo andare in giù. Ecco nella numero 1 c'era questa candela. Questa è Savage Garden. Che ho usato perché era buona: è durata alcune ore ed è bella anche la confezione, magari da tenere. Buon profumo, bella fiamma e soprattutto un profumo che, è de... che si sentiva tipo le Yankee, ecco, un po' più delicato delle Yankee, però per un piccolo ambiente questa qua era perfetta poi andiamo avanti ecco, questo l'ho usato quindi non ce l'ho era il momento di tutti gel doccia in schiuma in gel, in mousse, tutti con lo spray che duravano ed è un paio di docce, comunque questo era molto fiorito e si, sì, credo tulip, esatto schiuma da doccia ed è erogatore particolare ma era buono ed è mh, bello fresco ed è, il profumo non resisteva sulla pelle però si sentiva durante la doccia ed è buona schiuma buon potere ed è pulente però non ha rossava la pelle è durato per un paio di docce sì due docce quindi queste confezioni poi andiamo avanti perché non mi ricordo più cos'altro c'era vediamo e abbiamo eh, questo ce l'ho credo è questo sì Spring Love Happening Body Mist è un'acqua per il corpo profumata sì, anche di questo sono quasi alla fine è buona profumata un acqua corpo un'acqua da un'acqua corpo profumata questa è molto buona e mi piace perché dura anche abbastanza lungo non è invadente quindi ci piace poi eh, eccolo credo che sia questo no ho sbagliato questa era la maschera idratante per i capelli che è, è durato due applicazioni diceva di essere una maschera da notte idratante per i capelli io l'ho applicata le maschere da notte ma non piacciono però l'ho applicata come impacco, e l'ho usata per due volte sulle lunghezze e sulle punte quindi solo su questa parte ed è lasciata in impacco per più di mezz'ora o anche un'ora, dipende. E poi andavo a fare lo shampoo come sempre. Effettivamente i capelli erano molto più morbidi già dopo un'ora d'applicazione: quindi immagino tutta la notte, davvero. E poi erano belli profumati: peccato che il profumo è durato poco, però erano belli profumati. E effettivamente è un prodotto che funziona: non fa miracoli, ma ha funzionato. Poi crema mani, ecco questa, lo sto usando eccola qua quasi finita allora questo è il recovery hand balm un balsamo mani ed effettivamente è un balsamo perché ha una formula bella ricca sì, il, profum il profumo è abbastanza delicato ma si sente e la formula è bella ricca ma soprattutto è molto molto idratante cioè considerate che io normalmente uso mh, di giorno una crema e alla sera un'altra più idratante, con questa faccio del giorno e sera quella stessa perché è super idratante, cioè è proprio un balsamo, è fantastica, questo penso che fosse un full size perché è un 70 ml, mi sta piacendo tanto, poi... Una volta applicata, resta il profumo. Non è invadente, però, annusandovi le mani, si sente. Quindi questa, super, super promossa. È davvero un balsamo, una coccola per le mani. Eh, andiamo nella 6, con un'altra candelina, sempre di queste bianche. Poi andiamo avanti. Poi andiamo avanti, credo di aver mescolato un po' i numeri, ma comunque fa lo stesso, credo. Ehm... Troviamo il body Iron Body, sì, esatto, questo da uomo che però l'ho usato e l'ho finito. Ed ehm, sì, bella schiuma, proprio un bagno doccia da uomo. Eh, però mi è piaciuto perché era abbastanza fresco ed è, è durato più di due docce, sì, più di due docce, anche questo mi è piaciuto e secondo me agli uomini questo piace davvero tanto perché è profumato ma non persiste troppo sulla pelle una volta applicato. Bella sensazione di freschezza e promosso. Poi andiamo avanti. Ah, queste aspettate ho aspettare perché sapevo da avercene ancora una queste sono ampolle di siero per il viso ed è fatte così quindi erano dentro la scatola dentro la scatola c'è il foglietto con le spiegazioni e questa è l'ampolla questa è la glue quella illuminante abbiamo trovato sì la glue ok allora questa ampollina ok mi è durata la, perché ce n'erano varie e me ne è rimasta solo una mi è durata tanto perché vabbè è nata ad aprirla poi dopo basta poco prodotto perché è un siero per il viso che ora si sta appannando perché di là c'è freddo mentre di qua c'è più caldo con il camino non facciamoci caso allora come conservarla perché per un'applicazione è tanto una volta aperta la andate a tappare con un pochino di carta igienica oppure con una carta, qualcosa. Ma attenzione che non vada a toccare il siero perché, se no, lo assorbe tutto. Quindi andate a fare proprio solo un tappino, un batuffolino iniziale e tre giorni e finisce per andarla a chiudere, se no, se siete sicure di che non si rovescia, potete anche tenerla lì sopra. Basta un po' di pellicola in un paio di giorni, comunque la finite. Poi andiamo avanti e vediamo. Anche questo l'ho finito, questo era un olio doccia, eh, olio doccia super profumato Sì, e super idratante, questo è stato fantastico per il corpo, per la doccia davvero ed è lasciava la pelle super super idratata mi è piaciuto tantissimo, e poi era super profumato, Cioè, lo si sentiva a questo caso anche dopo l'applicazione, il peccato di andarsi a vestire con tanti strati, perché poi sul corpo non lo senti più più di tanto, però davvero super, super idratante, è ottimo per il mio, in stato, sarebbe stato anche troppo pesante. Poi, ah questo ce l'ho nella doccia, però questo è un guantino scrub, Comodo, ma davvero comodo, che fa uno scrub veloce sotto la doccia, magari dei gomiti o dei talloni. Questo è davvero comodo e molto molto scrubbante, solo che ce l'ho nella doccia ed è, è anche bagnato perché l'ho usato ieri, qui, non mi sembra il caso, però questo è davvero comodo, cioè sono tanti in commercio, anche questo è, sembra una cosa um, messagli a caso e invece è, è davvero furbino. Non, è, non pensavo, invece è molto molto furbino. Poi troviamo le altre candele. Queste qua, nere. Questa è Wild Fig. Affinita che questa. È più delicata rispetto alla bianca. Più delicata, più... più da tutti i giorni, più... e più. Questa è più... spezia Savage Garden. Si sente di più. Quella bianca si sente di più. Quella nera un po' meno. Però perché è più delicata, e più da, da ambiente. Comunque mi è piaciuta e si è sentita non come la bianca però si è sentita poi ho finito anche questo sì perché era uno shower gel e questo è la cosa che è, è che era proprio piccolino mi è durato per un'applicazione questo non pensavo però ed è freschissimo era davvero fresco, questo era proprio un gel doccia ed è davvero fresco, forse più per la stagione cal eh, calda sì, rispetto a quella fredda, però mi è piaciuto, sempre bella schiuma, buon potere pulente, non arrossava la pelle, anzi dopo non applicavo neanche la crema idratante, quindi davvero super e mi è piaciuto anche questo, poi andiamo avanti, ah ecco, questo è quello che dico, boh. eh, una lima per unghie, che comunque è una bella lima, bella, grande, una full size ed è non l'ho ancora usata, è un cartone, bella grana, sì, Era un po' la, una casellina da riempimento, però un riempimento di quelli, dici, utile, perché la lima per unghie, bene o male, serve a tutti, chi più, chi meno, ma serve a tutti. E quindi alla fine è una casellina che ho apprezzato di più rispetto a gingillini, ecco, sicuramente più valida. E poi è una full size, che è più comoda poi andiamo avanti anche questa l'ho finita non è che l'ho finita però la sto usando ed è di là è una saponetta ed è alle, un sapone alle latte e fiori di ciliegia si sì, ed è bella idratante allora lo metto la sto usando per pulire le blender e i pennelli però devo dire che li pulisce benissimo, li pulisce molto bene non va a seccare le setole ed eh, mi sto trovando bene poi dopo non, non mi dà problemi neanche sulle mani, quindi super super super. Solo che ce l'ho di là è un po' macchiato, quindi non è che vado a prenderlo fuori, però funziona e secondo me anche per eh, le mani o per il corpo, col fatto che ha il eh, latte, latte di riso, rice milk, sì, latte di riso, ed eh, può andare bene anche per il corpo tranquillamente però per le blender e i pennelli è davvero fantastica, ve lo posso assicurare ecco, questa è l'altra ampollina quindi erano due glue e una l'ho usata, mi manca l'altra effettivamente è un siero per il viso, assorbe velocemente ed è non appiccica, non mi crea problemi mi è piaciuto e sicuramente userò anche l'altro ah, le salviette struccanti aspettate Ecco, queste sapevo di avercele ed erano di lei perché sono nuove, non le ho ancora provate perché sto finendo quelle. Allora, salviette struccanti, queste è il pacchetto da 10, credo che sia biodegradabile, mm, non le ho ancora provate e le lascio chiuse perché io non sono una grande salvetta struccante. Però, quando faccio i video ne ho sempre un pacchetto qui sulla postazione quindi aspetto che finisca quella per poi mettere queste e eh, vi farò magari sapere quando le userò in un video come mi trovo però le sento belle imbevute e anche belle spesso quindi ci possono piacere e sicuramente un regalo apprezzato anche perché se no le avrei comprate ecco, altra cosa che invece ho finito questo era una schiuma è particolare perché è un gel doccia però fatto a tipo schiuma da barba ecco, però invece di essere una schiuma è un gel, un gel da barba tipo, però era un gel per la doccia ed è durato per un'applicazione, una doccia e mezzo, un'applicazione e mezzo più o meno, e buono, buono, molto buono, come sempre tutto bello profumato, ma mai invadente, si sente, ma non è troppo, e poi durante la doccia con l'acqua calda, c'è cioè è uno spettacolo, se vi piacciono le cose profumate, provatele davvero, perché sono fantastici. Poi, altra candelina come questa, che è ho finito, ne ho preso due ma sono uguali, anche questo ho finito, allora il gel doccia credo che, li ho finiti davvero tutti, il gel doccia in questo caso era diverso perché era in mousse è bello bello eh, spumoso proprio, peccato aver finito quello perché era bello però ecco, col fatto che era in mousse mi è durata una doccia, forse perché ho usato anche di più perché mi piaceva davvero tanto però sì, è durato una doccia è bello profumato un po' più intenso e poi questa muschera davvero una coccola ecco in questo caso è bella ricca per l'inverno fantastica davvero fantastica ma devo dire che però il profumo sulla pelle non si sentiva dopo durante la doccia Sì, ma sulla pelle no poi eh, siamo alla 22 scrub da doccia No, l'ho finito, l'ho finito perché l'ho finito la settimana scorsa, perché alla fine è uno scrub, è comodo per la doccia, effettivamente era sia detergente che con potere scrubbante dentro, però ho trovato che per la doccia, l'ho provato, però per la doccia non era così tanto scrubbante, ho provato sui gomiti, però sì non era troppo scrabbante allora l'ho provato sul viso bello diluito con l'acqua ed effettivamente mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero quindi l'ho finito in questo modo devo dire però che era comodo il fatto di avere un, gel, un detergente per il corpo con l'azione scrabbante dentro e poi era profumato comunque non troppo in, eh, non troppo scrabbante <ride> e quindi mi è sembrato comodo anche da come si dice per tutti i giorni, oppure più volte a settimana, oppure per la pelle sensibile, sì, in questo caso mi è piaciuto, secondo me sto dimenticando eh, alcune caselline, perché siamo arrivati alla 23, e l'ho qua, esatto, questa è una crema per il corpo, all eucalipto e rosmarino, l'ho tenuta da parte, è ancora nuova, questa qui, perché sembra davvero fresca, molto fresca quindi magari la teniamo per un periodo un po' più estivo e poi vediamo cosa c'era il 24 che non mi ricordo 24 c'era il gel doccia, esatto quindi ho scodato alcune caselline ma adesso le recupero c'era il gel doccia ed è però in um, formato più grande perché erano 30 ml mentre quelli erano 50 quindi una bella travel size e mi è piaciuta, mi è piaciuta davvero. E poi è di questa linea fresca, ma non il gialloccio, non così tanto fresco. Poi vediamo c'è anche il body cream, eccola qua, sempre con latte di riso e cherry blossom. Quindi i fiori di ciliegio, come la saponetta. C'è anche la crema per il corpo. Questa l'ho solo provata, ma la. Sa proprio di fiori di ciliegio non persiste tanto sulla pelle, ma ha un buon potere idratante ed è sì, mi sta piacendo, soprattutto da applicare assorbe velocemente. Ci si può vestire subito dopo. E altra cosa che non vi ho detto, eccola qua: il Deep Sleep Pillow Mist ed è sempre con la lavanda, uno spray da cuscino che dovrebbe essere rilassante. E sa davvero tanto di lavanda quelli rilassanti da cuscino. Sapete. Per, per rilassarsi la sera. Si sì, piace, mi piace davvero tanto anche questo. Quindi, questi erano tutti i prodotti: chi più chi meno. Se non mi soccorto, qualcuno, ma durante l'editing vedremo che ho trovato nel calendario dell'avvento di Rituals. Cosa devo dire, ve lo consiglio. Allora, se siete incuriosite per il prossimo anno di prendere un canale dell'Avvento, sì, ve lo consiglio assolutamente perché potete provare tante linee diverse di prodotti, vi fate così un'idea e poi se ne mette anche la Sephora con il codice sconto è ottimo e a me è piaciuto tanto. Ho scelto questo calendario perché era uno dei meno chiacchierati sul web, quindi che non c'erano troppi spoiler, ma a me è piaciuto, particolare, tanti prodotti per il corpo, per, per il viso, al fine cosa c'era? Il siero, direi, epocalto, vabbè, sapete, stuccanti, epocalto davvero, tanti per il corpo, ed adatti per tutta la stagione, per tutte le tipologie di pelle, per tutti i gusti, alcune più fiorite, alcune più fruttate valido e poi si trovano davvero tante linee e in più c'erano anche le candele e perché no che ci piacciono e quindi direi che è un calendario davvero super super valido che mi è piaciuto spacchettare con voi e niente fatemi sapere se a questo video vi è piaciuto se è così ho risposto a tutte le vostre curiosità e noi ci vediamo al prossimo video ciao, ciao. e sono qui ciao